Il libro più misterioso per un lettore contemporaneo la risposta potrebbe essere forse il secondo libro della poetica di aristotele eh, che eh, come è noto è al centro degli intrighi e degli omicidi del nome della rosa di umberto eco eh, perché al centro di intrighi eh, perché eh, questo testo eh, che eh, si considera eh, perduto o perduto da moltissimo tempo trattava della commedia e del riso come di una cosa seria e importante e eh, questo eh, nell'immaginazione di Umberto Eco turba eh, alcuni monaci dell'abbazia in cui è inventata la vicenda eh, che appunto eh, sono pronti a tutto eh, pur ehm, di non far cadere questo testo dirompente questo testo che sdogana il riso eh, nelle mani sbagliate ma veramente il secondo libro della poetica di Aristotele è andato perduto, eh, ci sono alcuni studiosi che eh, da tempo sostengono il contrario. Eh, in un manoscritto eh, che è conservato a Parigi, un manoscritto del, del X secolo, eh, è conservato eh, quello che si chiama Tractatus Coeslinianus, un brevissimo trattato, si tratta di appunti in realtà eh, che trattano proprio della commedia e tra l'altro ci dicono che la commedia esercita la catarsi delle passioni eh, tramite il piacere e il riso e che la sua madre è il riso. Ecco, secondo alcuni studiosi, questo breve trattatello, questa serie di appunti, potrebbe derivare proprio dal secondo libro della Poetica di Aristotele, che ancora, diciamo, non, quando gli appunti sono stati trascritti non era andato perduto, e dunque... Leggendo eh, queste, queste pochissime pagine si avrebbe comunque la possibilità di scoprire di cosa trattava eh, questo testo così, così importante di scoprirlo eh, senza nemmeno correre il rischio di rimanere avvelenati eh, come succedeva invece a chi eh, tentava di leggerlo nel nome della Rosa.